ciao bambini oggi prepareremo insieme la carota porta ovetti per questo progetto ci servono fogli colorati un piatto forbici matita colla e pennarelli pronti per prima cosa useremo il foglio arancione ci appoggiamo sopra il piatto e disegniamo un cerchio ecco fatto una volta disegnato il cerchio lo pieghiamo a metà e lo andiamo a ritagliare prima al centro lungo il contorno da ogni foglio potrete ricavare due carote con il pennarello arancione andiamo a disegnare dei trattini per simulare le radici della carota aggiungiamo qualche trattino marrone per renderla più realistica ecco fatto pieghiamo verso l'alto l'angolino della nostra carota e nella parte senza i trattini mettiamo la colla incolliamo facendo molta attenzione schiacciando un pochino e ecco pronta la nostra carota sul foglio verde disegniamo delle piccole onde che diventeranno il ciuffetto della nostra carota. E poi le andiamo a ritagliare. Ecco fatto! Pieghiamo il ciuffetto a fisarmonica perché sia più realistico. Ecco fatto! Mettiamo la colla all'interno della nostra carota e incolliamo le foglie. Ecco pronta la nostra carota e adesso non resta che riempirla di gustosi ovetti. Possiamo fare la nostra carota anche gialla. Ecco pronte le carote per abbellire la nostra tavola di Pasqua. E questo me lo mangio io. Settimo tentativo. Magari ne mettiamo un po' meno.